Bentornati amici di Le Cosimo, quest'oggi siamo in compagnia della dottoressa Silvia Protopapa, principal investigator presso il Southwest, Insti eh, Southwest Research Institute a Boulder in Colorado. Eh, dottoressa, allora, lei ha partecipato a una missione per la NASA, eh, però la sua carriera è partita dall'Università degli Studi di Lecce, quindi eh, lei è salentina, Mh, cosa l'ha spinta comunque ad avvicinarsi alla fisica? Cosa l'ha spinta a continuare in maniera così approfondita il suo percorso di studio? Dunque, è stata una, una passione che si, è, um, che si è sviluppata durante uh, gli anni scolastici del liceo. E in famiglia eh, ci sono diversi fisici e astrofisici. Eh, per cui ho, avuto, ho sviluppato questa passione che poi ehm, durante gli anni universitari ho approfondito e ho capito che era il percorso di studi che volevo, che volevo intraprendere con successo. E quanto ha influito la formazione scolastica, diciamo, in questa sua scelta? Moltissimo, sono stata accompagnata da diversi professori sia durante il liceo che durante l'università eh, che mi hanno aiutato nelle piccole e grandi sfide, e mi hanno accompagnato in questo percorso um, che non è sempre facile, ma sicuramente sono stata molto fortunata. Lei però, come dicevamo, è partita dall'Università del Salento per poi arrivare in una dimensione completamente diversa, immagino che è quella della NASA. Ecco. Cosa si prova quando ci si rende conto del, del, del cambiamento e del traguardo che si è riusciti a tagliare? Ah, sicuramente è stato un percorso graduale e, e il far parte della missione, New Horizons ed essere, della missione NASA New Horizons ed essere coinvolta in diversi eh, progetti spaziali è stata un'esperienza fantastica, è difficile rendersi conto del traguardo perché non si ha mai il traguardo, non si raggiunge mai il traguardo finale, è sempre un continuo evolversi di eh, sfide e challenges. E durante questa prima parte di carriera che comunque l'ha portata lontano in tutti i sensi, lei è, si è mai trovata davanti a questioni di discriminazione di genere? Dunque, io sono stata fortunata, non ho, eh, non sono, non ho subito discriminazioni e, e sono sempre stata accolta in ogni, in ogni team in maniera inclusiva. Devo dire però che gli Stati Uniti prestano molto attenzione a quella che è la problematica delle donne nella scienza e la discriminazione delle donne e, per eh, ragioni storiche le donne non hanno avuto le stesse opportunità degli uomini pertanto c'è eh, un, un bias nei confronti delle donne che sono eh, molto giovani e hanno esperienze eh, diverse da quelle degli uomini perché storicamente non, non hanno avuto la possibilità di essere coinvolte in grandi progetti eh, questa però è una problematica che è stata eh, capita e, mh, e al momento insomma c'è una sensibilità molto forte eh, per non discriminare le donne e coinvolgerle continuamente in, tutte quelle che sono, in tutti gli ambiti scientifici. La sua ultima missione comunque è, stata, è andata in porto con successo e riguardava nella prima parte l'osservazione ravvicinata diciamo, di Plutone. Come la descriverebbe in parole semplici? Dunque, sì, sono, sono stata fortunata, sono, mh, sono stata ingaggiata per far parte del team scientifico della missione New Horizons che ha raggiunto Plutone nel 2015 e per meriti successivamente sono stata nominata co-investigator della missione New Horizons estesa, quindi... Eh, mh, The Kuiper Belt Extended Mission, è eh, volta a, eh, ad andare al di là di Plutone, quindi eh, ad una decina di astronomical units lontano da Plutone per raggiungere quello che è un pianetesimo come ultima Thule. Eh, è stata un'esperienza fantastica e sicuramente la possibilità eh, di essere parte di un team come quello della New Horizons che è un team coeso, una famiglia eh, che ha uno stesso obiettivo che è quello di esplorare il sistema solare. Negli ultimissimi tempi ha fatto molto discutere l'essere riusciti dopo tanti anni finalmente a fotografare tra virgolette, il primo buco nero. Cosa significa effettivamente questa quest impresa per la scienza? Da premettere, io non sono una, un, un astrofisico teorico e sicuramente non mi occupo di eh, buchi neri, sono un'esperta di, eh, di sistema solare, eh, ma sicuramente la comunità, ha c'è stato un, un, un, un forte rumore nei confronti di, questo, eh, di questa immagine, della, la prima immagine del buco nero, è stato il risultato eh, di una, uno sforzo di un grosso team che, ha, ehm, che è riuscito a combinare quelle che sono le osservazioni di diversi eh, telescopi e tramite simulazione sono riusciti a ricostruire questa immagine eh, di un buco nero con il relativo disco di accrescimento. Dalla deformazione del disco di accrescimento è possibile ehm, dimostrare quelle che sono eh, le teorie di relatività e dare un'immagine, una un constraint eh, osservativo a quelle che sono le diverse teorie che si sono sviluppate negli anni eh, riguardo relatività e riguardo i buchi neri. Eh, pertanto è, una, è uno step importante per, eh, per tutta la comunità scientifica. Grazie mille dottoressa. Grazie a voi.